vi finalmente in questo nuovo video sono Dani 26 e oggi siamo qui per uh, fare una PC build um, non ovviamente per il pubblico diciamo così sarà per diciamo così soltanto per um, me diciamo così quindi direi di iniziare con la scheda madre che la stavo cercando questa qui Asus Rog 8 eh, eh, ott Formula scheda madre M4 quindi MD ATX e io direi di prendere subito vabbè, questa roba qua non me ne frega perché tanto non, non mi può cadere una scheda madre. Oddio, può succedere, però allora direi di andare su poi la scheda video. Quindi in, Nvidia, Nvidia eh, 3090 TI quindi, 3090 TI Founders edition Beh, Io preferisco le Founders Edition, non so, le preferisco, le ho provate, quindi io direi di mm, prendo la TI perché è sempre la più potente se non la TI, quindi ha ah, interfaccia di port ok, AMA, ok, grazie. Sì. E finora siamo a 2000 euro, che non sono pochi. Direi di prendere anche una seconda scheda video, già cioè che ci sono e prendiamo una l'ind cioè che india md ah, amd per scrivere video effetto sì. md radeon Deon pro e poi vabbè adesso vedo quale ci sono di certo ne prenderò uno sopra i mille euro perché infatti questa configurazione non avrà budget quindi poi scrivetemi nei commenti che budget con che configurazioni con che budget. Se volete fare la più la, nel prossimo video se questo video raggiungi 10 mi piace eh, porterò lo stesso mh, contenuto però all'incontrario, quindi la più economica. Eh, ora andiamo sul processore, quindi so già che mh, cosa prendere, un Ryzen 9 Perché il Ryzen 7, no, sto, okay. eh, se non sbaglio, era il 7000. No, il Rasin 9, 5000. Questo qua volevo prendere perché l'avevo visto e mi sembrava abbastanza potente. Poi dovremmo prendere anche un case. Eh, di certo lo prenderò senza eh, con i LED. Eh, questo qua perché è il più potente. Lo capisco che c'è il 50, e qui no. acquista aggiungi il carrello e siamo a 5.000 euro ora direi di prendere un SSD MVME quindi SSD MVME da un terabyte vabbè per il sistema operativo app eccetera ovviamente questa qua sarà una configurazione esagerata ve lo dico prenderei una western digital black perché di solito sono le più performanti ovviamente sono anche le più costose poi anzi no facciamo un 4 terabyte che, aspetta, se non sbaglio, questa scheda madre ha posto per due slot, se non sbaglio. Aspettate che vado a rivedere le immagini. Andiamo subito a rivedere le immagini. Se ha due slot NVMe, sapete cosa faccio? Ne prendo due di schede, di, um, di SSD NVMe, una per i giochi e una per sistema operativo, Windows, eccetera. Quindi e app tipo Firefox, eccetera. Vorrei vedere. Qua. Socket M2. Ok, 222 ne ha due, quindi direi di prendere un un'altra SSD da 1 terabyte per un totale di 5 terabyte, che bastano e avanzano, anzi, ti bastano per 20 anni queste qua questa qua della Samsung guarda mi piace, hanno tutti e due il dissipatore quindi mm, le diciamo così le, gli SSD NVMe quindi non, non abbiamo problemi direi di prendere un bel bo, un po' di ram quindi direi eh, 64 gigabyte, basta, bastano direi anzitutto di prenderli di DDR4 eh? di, di r 4 perché boh, comunque le voglio di R4 ovviamente non eh, Slim, diciamo così per, per i computer per i computer normali, quelle lunghe in sostanza, due banche da 32 gigabyte direi che bastano. Il problema è che costano un botto, ma noi siamo un in... Quindi io direi adesso di andare su un bel alimentatore, alimentatore per alimentare due schede video. 1500 watt direi anzi no 1300 no, 1400 watt modulare perché perché dici noi no, mettiamo soltanto i cavi che ci servono e direi di eh, ATX non so. ora dobbiamo prendere un case ATX perché la scheda madre è ATX quindi case pc ATX Direi di prenderlo di prenderlo. Se ne andiamo su i più costosi, ce n'era uno che mi aveva colpito. che Era uno bellissimo. Il problema è che costava 15.000 euro, forse 1.000, non mi ricordo. Era questo. Ma questo qua è bruttissimo. Per 15.000 euro, cosa mi prendo? Cioè, allora, questo qui è quello che vorrei io. Ma non c'è scritto se. Ah no, i micro Non vabbè. Poi. 12, 12 dicembre, fide. Cioè, un po' troppo tardi. Beh, eh, direi di tornare indietro. Oppure, sapete cosa che potrei fare? Prendo questa cosa a mila euro, ma scherzo. ATX, questo qua. Questo qua è abbastanza tamarro, non ditemi che è troppo tamarro È troppo poco tamarro No, ma c'è scritto ATX! fa essere Micro TX? Pesare ticcolo con 13 kg. Madonna, quanto pesa questo? Allora. Oppure, sapete cosa potrei prendere? Questo supportata ai ATX. Qua dice: vicini che mi viene ATX? Quindi, devi prenderla. Mm? E siamo a 7000 euro. 7.000 direi di aprire qui, sta roba qui della scheda madre e quindi... Eh, eh, mm, Deja che ci sono, di prendermi un router perché se, senza internet è una scherza, c'è la Allora, poi direi anche di prendere, perché vabbè vogliamo proprio fare i ricchi ricchi ricchi, gli ultramiliardari, facciamo sta roba qua, SSD, 8 terabyte internet lo so che sta roba qua è quasi inutile cioè può essere utile sì però Pre prenderei questa qui che costa veramente tanto e mi piace quindi direi però no no perché vabbè cioè, sono già 5 terawatt tanti da prendere quindi direi che ho gli 8 terawatt non li prendiamo No, si sì. prendo questa qua al posto di quella da 4 terabyte. Si, sì, si sì, prendo questa qua al posto di quella del 4 terabyte. Questa. Okay. E questo qui è il nostro computer. 800, nova, 900. E già che ci sono, direi di aggiungere un dissipatore. si a liquido direi che prendo eh, per questo perché questo qua è più colorato però non è che mi piace troppo so, e poi ho visto questo qui che è 313 mm però non ci sono i led quindi direi di prendere questo no io voglio quello però questo o oh, questo boh Beh, nel dubbio prendiamo questo. Che per un totale di più di 9.000 euro 128 9.128 euro Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e condividete. Iscrivetevi al canale. Condividete il video, mi raccomando con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!